Molto bello anche un altro concetto di cui parlo ormai da, da Eoni, credo, e ehm, geologiche, probabilmente, che è il concetto della noia. Ossia eh, noi spesso tendiamo, ci preoccupiamo quando i nostri ragazzi, magari anche i nostri figli si annoiano, perché li vorremmo vedere sempre felici, sempre, oppure sempre performanti. Allora ecco che gli scriviamo a 10.000 corsi, eh, pallavolo, nuoto, eh, cal perché tra, nulla di male, è sempre sport fa sempre bene, ci mancherebbe, però il problema poi qual è? Eh, il problema poi è che questi ragazzi non hanno più spazi per se stessi e quella, quella noia che noi solitamente nella società nostra. Ehm, noi attribuiamo alla noia un'eccezione profondamente negativa perché la vediamo come il contrario dell'entertainment, tutto deve essere divertente, tutto deve essere fanny. o anche, ad esempio, è anche il contrario della produttività, perché se stai lì a, tra virgolette, cazzeggiare, eh, non sei produttivo, perché? Perché non stai studiando per l'interrogazione certo, cioè, la studia per l'interrogazione, ci mancherebbe però, certo. eh, oppure eh, nel caso di noi adulti non stai lavorando, non ti stai sbattendo a fare i progetti, a fare e robe di questo tipo, allora ecco che in realtà il concetto di noia può anche avere delle valenze molto positive, perché alla fine se noi in, in, in, intendiamo eh, la noia come il vuoto, ma il vuoto non nel senso tra virgolette occidentale, quindi negativo, mancanza di, di, di materia, mancanza, ma il vuoto io la vedo più all'orientale, che è semplicemente spazio. Il famoso, eh, tu prima hai citato il, la storia indiana, io cito storie, la storiella zen, <coughs> il monaco che, che continuava, a, il nobile che gli chiede eh, come faccio a raggiungere l'illuminazione, eh? allora il monaco che prende una, un vaso, una brocca, inizia a versare acqua, acqua, acqua, finché l'acqua inizia a straripare. E a un certo punto il nobile dice ma eh, non vede che sta uscendo fuori dal, eh, dalla brocca e il, nob è il monaco che dice eh, proprio come questa brocca io come faccio a, a darti degli insegnamenti che tra virgolette vuole dire farti crescere, aiutarti ad evolvere se prima non fai spazio all'interno di questa brocca e ahimè c'è da dire che è un uso diciamo, eh, poco consapevole da una parte e anche eh, se vogliamo poco mh, considerato dall'altra, mettiamolo così, del digitale, ahimè, rischia di portare verso quella direzione. Perché? Perché il digitale ancora di più riempie non solo i nostri momenti della giornata, ma anche quelli che, anche nel marketing, vengono definiti micro momenti. Quindi, quei cinque minuti in cui siamo in coda davanti alla posta, anziché rimanere con noi stessi, quindi tra virgolette annoiarci, tiriamo fuori il cellulare, andiamo su Facebook e vediamo, in qualche modo, noi anche solo quel minuto davanti al caffè, al bar e ce lo dobbiamo riempire in qualche modo. Rischiamo di prendere tutto questo e trasferirlo anche ai nostri ragazzi, impedendo, come hai detto tu prima, quindi di crescere e quindi di evolvere. Perché? Perché diventano sempre meno in grado di sentire se stessi dentro di loro. Quindi è molto bello questo concetto. Occor occorrono. Allora, abbiamo un ascolto. Chiaramente no? è empatico, un ascolto sì. eh, attivo che deve essere fatto sì. dall'interlocutore che tu hai di fronte, ma c'è anche quell'ascolto interiore. No? Sì. Imparare a stare con se stessi, la solitudine non è negativa. La noia che ti diventa creativa, tu vedrai che un bambino se tu non gli dai nulla in mano per giocare, lui si mette col ditino a terra e magari comincia sulla terra a fare dei disegni, con sì. un pasticino, con dei sassolini. Sì, comunque crea. Una bambina che guarda fuori dalla finestra è in questo modo, ma io ti assicuro che guarderà quelle nuvolette come se fossero, non so, dei personaggi. Quindi certo. ricordiamoci che qualunque cosa è stata creata, anche i palazzi che noi vediamo fuori, sono stati prima immaginati, sono stati certo. prima pensati, per poi essere messi, poi progettati, pianificati, messi su una carta. Quella carta che cos'è? Non è altro che un uh, progetto quindi eh, d'architettura per l'esperto tu vedi il bambino è un disegno ma hanno la stessa importanza. Perché questo? Perché il disegno anche il disegno di un bambino è una comunicazione interiore sì. porto fuori quello che ho dentro e ed è, è sbagliato quando noi diciamo al bambino Uh, che bello lo attacco nella cameretta. Non è così che bisogna procedere, bisogna chiedere proprio al bambino, mi spieghi cosa hai fatto, lo leggiamo insieme, trascorriamo mezz'ora, un'oretta a leggere, a leggere, perché me lo leggi tu, il tuo disegno. E quando l'abbiamo letto che viene valorizzato ancora di più, perché quel bambino comprende che tu gli stai dando tempo, tempo di vita. Perché esatto. intelligente, perché se vede che tu lo prendi e gli dici che bello, lo mettiamo qui, lo diamo alla nonna ed è finito, te ne riprodurrà un altro e se lo attacca a lei o lui al muro, perché dice ma lo guardo da solo non ha importanza. <ride> sì, è vero. Ma è fermarsi che fa l'importanza.